Eh, anche tanta, tanto talento, tanta capacità no? che, eh, di divulgare e di raccontare. Sì, ma io non l'avrei mai immaginato di averla. Questa capacità. Eh, <ride> nel senso che io ero un ragazzino timidissimo, e poi mi sono avviato a una carriera di studioso e, e ho fatto lo studioso. Poi, per carità, ho scritto, però a me è anche capitato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 prima all'auditorium di Roma e poi nei teatri di tutta Italia. Che Tutto quello che io produco nasce in un altro contesto e tendenzialmente a contatto fisico con un pubblico. Internet in realtà è solo un potentissimo moltiplicatore. Ecco. Chiaro.